Dal maneggio di Parabiago siamo qui con La Gonadia. io sono coordinatrice dell'attività di rieducazione equestre di questo centro. Quindi parlaci un po' della tua attività e in cosa consiste, a chi è rivolta? Allora, l'ipoterapia o rieducazione equestre è un'attività che utilizza il cavallo come strumento terapeutico. Eh, si rivolge sia a soggetti con disabilità eh, psichiche che motorie. Eh, i ragazzi che hanno problemi di tipo psicologico, eh, sono bambini autistici o psicotici o semplicemente con eh, problemi relazionali e comportamentali. Eh, I ragazzi invece che hanno problemi dal punto di vista motorio possono essere ragazzi che hanno tetraplegie, diplegie, spasticità, eh, il cavallo viene utilizzato in modo diverso a seconda della patologia del ragazzo, I che hanno problemi di tipo motorio, lo utilizzano eh, per fare degli esercizi eh, di equilibrio, di controllo posturale, di lateralità, di dissociazione dei movimenti, vengono fatti un po' quegli esercizi che eh, solitamente vengono fatti eh, durante le sedute di fisioterapia, la differenza che eh, c'è che tra questa e altre terapie è che vengono svolte comunque in un ambiente completamente diverso, a contatto con la natura, in mezzo agli animali, non c'è l'ambiente medicalizzato, quindi il bambino, comunque il soggetto disabile è molto più motivato rispetto ad altri contesti. Per quanto riguarda invece i ragazzi che hanno problemi, eh, da punto di vista psichico eh, o relazionale, ecco, l'utilizzo del cavallo è importante perché, perché eh, il cavallo funge un po' da mediatore nella relazione. Eh, di solito questi ragazzi sono mh, comunque ragazzi che non si relazionano con il mondo esterno, ma con gli animali, col cavallo, magicamente riescono a comunicare. quindi… Per noi terapisti è importante il cavallo perché è attraverso il cavallo che arriviamo a comunicare con loro, a farli aprire e a lavorare su questa apertura. Ok, grazie. In particolare perché è importante la partecipazione anche di noi giovani di Croce Rossa in questa attività? Come allora... riusciamo ad aiutare i bambini? La presenza di voi ragazzi della Croce Rossa è, è diventata importantissima. Prima noi non avevamo la possibilità di svolgere tutte quelle attività a terra che però i ragazzi richiedevano costantemente. Questo significa che il poter portare da mangiare il proprio cavallo nel box, fare un disegno anche solo del, del momento che loro hanno passato a cavallo, prima Purtroppo non c'era modo di farlo perché ehm, noi terapiste siamo sempre occupate in campo. Eh, con la vostra presenza è stato possibile realizzare anche tutta questa serie di attività dove comunque i ragazzi eh, si sentono coinvolti, si sentono gratificati e Comunque rimane un ulteriore momento di benessere per loro, i ragazzi ehm, si divertono perché comunque con voi giocano anche, eh, viene tutto impostato in una maniera molto ludica, quindi non è un momento dove c'è una richiesta e c'è eh, una, una sorta di eh, valutazione, qui non ci sono valutazioni, i lavori che vengono fatti comunque sono accolti nello stesso modo, sia che siano semplicissimi, sia che siano elaborati per i ragazzi c'è anche la possibilità in questi momenti con la vostra presenza di stare insieme perché mentre, il cavallo, mentre a cavallo il rapporto è di uno a uno quindi c'è un cavallo in campo con la terapista di fianco e il ragazzo quindi a cavallo nei momenti prima e dopo la terapia con voi ragazzi della Croce Rossa i bambini hanno modo di stare insieme quindi è anche un momento di relazione dove ci sono degli obiettivi che sono poi quelli che cerchiamo di raggiungere anche quando sono a cavallo perché comunque stimolare la relazione, la comunicazione è uno degli obiettivi delle sedute di rieducazione equestre Ok, quindi quali saranno gli obiettivi per l'anno prossimo che figgiamo qui oggi? Allora, gli obiettivi per quanto riguarda i ragazzi sono diversi a seconda chiaramente delle patologie dei sì. ragazzi, per cui eh, c'è qualcuno che dovrà lavorare, non so, maggiormente sulla guida del cavallo perché è stata appena accennata, qualcuno invece che no. sarà già più avanti, eh, per cui invece si lavorerà su un discorso di organizzazione spaziale, sui vari percorsi da compiere a cavallo, qualcun altro magari un po' più indietro lavorerà proprio sul controllo posturale, cioè il la posizione da eh, tenere in, in sella, quindi per ogni ragazzo c'è un tipo di lavoro diverso, eh, per quanto eh, riguarda la vostra presenza, noi speriamo possa assolutamente continuare questa collaborazione perché per noi eh, è stata ed è assolutamente eh, positiva e fruttuosa. Vediamo i risultati anche nei ragazzi perché vengono, alcuni vengono più volentieri e questo lo dimostra il fatto che arrivano magari mezz'ora o un'ora prima e vanno a casa mezz'ora o un'ora dopo. Per cui questo significa che qui i ragazzi stanno proprio bene. Quindi noi mh, vorremmo comunque continuare questa collabora collaborazione e speriamo da parte vostra di avere eh, la stessa disponibilità che avete dato sinora. Ciao, allora vuoi dirci prendi tutto come ti chiami? Sì, eh, ciao, mi chiamo Francesca Fusina, sono la mamma di Laura, una bambina con disabilità, bambina, ragazzina di, con disabilità eh, di 15 anni, nello specifico mia figlia oltre a un ritardo psicomotorio eh, soffre di una sindrome autistica. Bene, eh, ci può dire in che modo vi siete avvicinati a questa attività, come ne siete venuti a conoscenza? Sì, ehm, diciamo che eh, per quanto riguarda il mio caso eh, è stato un po' sfondare una porta aperta perché fin da prima di diventare madre di una bambina con disabilità ho sempre amato gli animali, i cavalli e quindi ero già, già vicina a questo mondo. Poi con la nascita di mia figlia, soprattutto con una sindrome autistica, quindi con difficoltà ad approcciarsi verso l'altro, la, neuropsich la neuropsichiatra mi aveva spiegato che il cavallo poteva essere un facilitatore tra lei per, per aprire lei verso eh, il resto del mondo, quindi senza perdere tempo ci siamo subito eh, avvicinati a questo mondo e mia figlia ha iniziato a fare ipoterapia che aveva più o meno 5 anni, che era ancora all'asilo oggi, ne ha 15 e salvo un breve periodo di 3 anni che non ha potuto frequentare perché aveva problemi di schiena molto gravi, però ha sempre frequentato regolarmente i corsi di ipoterapia. Sì. E cosa ne pensa lei di questa terapia? dico che al, al di là di quello che penso io che è assolutamente una cosa molto positiva vedo quello che questa terapia ha eh, verso mia figlia, quindi mia figlia aspetta con ansia il momento di venire dal suo cavallo che si chiama pasta asciutta, eh, mentre è molto chiusa verso le persone, col cavallo, quando è insieme al cavallo si apre, e allegra e si vede che comunica proprio, mh, quindi non posso che parlarne bene perché vedo mia figlia felice eh, e soprattutto tutto um, più aperta ecco, rispetto al resto del Quindi, mondo. Quindi cioè, possiamo sì. dire che lei ha riscontrato un risultato positivo con l'approccio a questa terapia? Direi di sì, assolutamente. Mm. Sì, sì, Bene, sì. Meno male. E Con l'intervento dei ragazzi di Croce Rossa è cambiato l'approccio di sua figlia? È cambiato l'approccio di mia figlia perché eh, sempre perché mia figlia soffre di sindrome autistica, lei non sopporta l'attesa di quello che deve fare. Quindi il, la presenza dei ragazzi della Croce Rossa, sia nelle fasi diciamo preliminari alla seduta di, di, di ipoterapia stessa che nelle fasi successive è molto importante perché la intrattiene comunque eh, con attività che la avvicinano al cavallo. quindi facendo, eh, Praticamente succede che anziché due eh, quello stretto necessario che è eh, il contatto col cavallo la terapia si allarga nel prima e nel dopo poi ragazzi da quella mezz'ora esatto quel diventa di più infatti okay, va sì. bene. grazie del suo tempo che ci ha dedicato Prego, grazie a voi del tempo che dedicate ai nostri figli grazie allora facciamo disegniamo facciamo lavoretti e vale. eh, altre cose No, quello che stavamo facendo prima, stavamo giocando ai Pokémon. Ok, giochiamo i Pokémon, facciamo un po' di schede. C'è Chi ha vinto i Pokémon? Non lo sappiamo. Ho vinto io! Noi abbiamo questo, c'è Cesare! Ma scusa, ma questo mi sembra più forte, facciamo scambio. Ti <ride> <Sì, ride> scusa, voglio quello forte. forte. Sì, ma cambiamo <ride> le mosse. Ok, fatti. Ma <ride> <vera>, <ride> <ride> sì. questo Questo Ho è tutto questo. Vediamo questo Pokémon. Vediamo questo Pokémon. Pokémon. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, C'è chi dice che anche questo.